Buon pomeriggio, sono Laura Antichi, vi voglio mostrare i comandi base per poter realizzare un vaso nel, eh, nella versione 2.80 beta di Blender che presenta alcune differenze sia nell'interfaccia che nelle funzionalità rispetto alla versione eh, precedente 2.79. Cancello il cubo con X, cancella, e in Aggiungi aggiungo da Mesh un cilindro. Attivo eh, la, la barra, la barra eh, laterale con N per poter vedere le dimensioni dell'oggetto, della X, Y e Z. Lascio inalterate la X e la Y e invece modifico la Z, ossia l'altezza eh, del mio solido, eh, portando a 5 eh, centimetri. Okay. Mi posiziono nella, eh, in 1, eh, front orthographic, Vado in modalità modifica e eh, aggiungo dei tagli alla, al mio cilindro con CTRL-R, il primo taglio, il primo taglio, poi CTRL-R, secondo taglio, posiziono qui, e eh, inserirò successivamente diversi tagli ok inserisco qui ok come vedete seleziono il eh, taglio più basso con Alt premendo con il eh, sinistro del mouse e eh, con S allargo leggermente la base del mio vaso così poi di nuovo eh, eh, voglio allargare il secondo loop il, eh, e quindi vado eh, a con alt sinistro del mouse S allargo ancora il vaso Doppio clic, ora, mh, di nuovo, con eh, prendo eh, l'altro eh, taglio, con S. Allargo il vaso, aggiungo un ulteriore taglio con eh, CTRL R. basso qui allargo con eh, s ancora il vaso ok aggiungo un altro taglio control r che eh, posiziono va bene posiziono qui poi voi lo potete fare con calma, con la forma che preferite, che vi piace di più. E eh, sempre con S lo stringo. Comincio a stringere il vaso. Ctrl R inserisco un altro taglio qui. Uh, sempre con s stringo di nuovo ok control r ne potrei più ne aggiungo meglio è per eh, per la forma del vaso stesso uh, sempre con s allargo un momentino ok Polaro. ecco così ah, poi eh, metto un altro taglio contro l'R ok lo allargo un attimo con S Provarlo. ecco così e poi mi posiziono sul, sull'ultimo sempre con Alt e tasto sinistro del mouse e anche qui con S vado ad allargare il vaso cercando di fare anche una sorta di bordino ok quindi ho dato a forma al mio vaso potrei svasare anche la parte eh, base del, del vaso proviamo a vedere se migliora l'aspetto sempre con alt il sinistro del mouse mi posiziono S allargo un pochino per allargare la base allora, allarghiamo un po' così ecco del vaso ecco il nostro vaso è eh, a questo punto bozzato come vedete però eh, questo vaso deve essere bucato quindi mi posiziono sempre con Alt e sinistro del mouse sulla eh, faccia e, laterale con X. Ecco, ho eh, quindi scavato il vaso. Facciamo una piccola rifinitura a questo vaso nella parte inferiore del vaso, Mi, eh, seleziono sempre il bordo con Alt e il sinistro del mouse, il bordo con I, creo una piccola rifinitura alla base, ok? ecco questo è il nostro vaso, vedete che è vuoto ok, andiamo a vederlo in, uh, ora in modalità oggetto e eh, adesso dobbiamo aggiungere alcune uh, modifiche al nostro oggetto. Ritorniamo in modalità modifica, lo dobbiamo un po' eh, levigare e aggiungiamo a questo proposito dei uh, modificatori, aggiungi modificatore e il primo è il solidifica che aggiungiamo per, per dare solidità e non trasparenza al nostro, eh, al nostro vaso, e, e poi andiamo in modalità eh, oggetto e applica. Quindi aggiungi modificatore, applica. Ok, aggiungiamo un altro modificatore. aggiungi modificatore e, um, e possiamo aggiungere come um, modificatore un suddivisione delle superfici, superficie e um, andiamo sempre in modalità oggetto per fare applica ok. Una volta che siamo in modalità oggetto, andiamo in modalità modifica, possiamo andare in modalità modifica anche con, eh, eh, con eh, il, il tasto tab. Ora sempre in modalità modifica, Applichiamo anche lo Smooth al nostro oggetto, selezioniamo il nostro oggetto con A e applichiamo lo Smooth. Okay? Andiamo a vedere il risultato in modalità oggetto. Vedete il risultato è eh, questo abbastanza levigato è indispensabile aggiungere al nostro mh, uh, sempre vaso andando in modalità sempre a modifica aggiungere un uh, materiale almeno un materiale e quindi nella barra uh, che si trova alla nostra destra e clicchiamo su questa iconcina ok nuovo materiale e um, diamo un colore al nostro materiale ad esempio rosso ok e um, uh, poi facciamo assegna andiamo in modalità oggetto questo è il materiale colore base vabbè il colore base è quello e, ehm, e quindi abbiamo eh, assegnato come vedete anche un materiale al nostro eh, cilindro. Materiale, materiale questo, vedete. In eh, modalità oggetto, eh, dobbiamo andare comunque in view, uh, port display e cliccare sul colore anche qui per averlo in uh, rosso. Questa è la uh, prima fase quindi della costruzione di, uh, di un oggetto. Siamo in uh, modalità oggetto, e questo è il nostro, uh, come vedete, vaso costruito semplicemente ricorrendo ai comandi disponibili nella versione 2.80 di a blender Buona serata a tutti.